Perché ogni volta che tu vuoi fare la volontà di Dio, il diavolo è cerca di ostacolare. Se tu per esempio stai dormendo, il diavolo ti dà dale fastidio, non ti viene svegliato. Ma se tu stai facendo la volontà di Dio, allora sei ben sicuro che il nemico cercherà di metterti a più possibile i bastoni per le Però in tutte le cose noi siamo più che vincitori in Cristo. Gesù, amen, amen, amen. E quindi spesso ci facciamo delle domande, Signore. Stiamo attraversando tutto questo. Mi sembra che da quando mi sono convertito invece le cose andare meglio, per esempio, che vanno peggio. E mi è capitato di fare questo pensiero. Cioè, prima non conoscevo Dio e non avevo tra virgolette tanti problemi. Adesso mi pare che ogni cosa che faccio problema. Quasi quasi sembra che abbiamo un nemico e però ci facciamo sempre domande signore fino a quando sarò così? signore fino a quando non opererai? che vantaggio c'è nel fare la tua volontà? addirittura gli enti le persone sbagliate eh, ti sfidano, sfidano Dio dice questa parola e scappano ce la fanno franca offendono Dio, bestemmiano Dio non gli succede niente fino a quando? però non siamo soltanto noi che ci siamo fatti questa domanda nella Bibbia troviamo tanta gente che ha fatto la nostra stessa domanda. Asaf, per esempio, nel Salmo 73, Abba, lo leggiamo adesso, il capitolo 1, dice: Fino a quando eterno riderò senza che tu mi dai ascolto? Ecco, da io non mi preoccupo. Io grido a te violenza, ma tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità? Mi fai guardare la perversità? Davanti a me stanno rapina, violenza. C'è contesa, cresce la discordia, perciò la legge non ha forza, la giustizia non riesce ad affermarsi perché l'empio raggiunge il giusto e la giustizia, la giustizia esce per tutti. L'empio, il cattivo, fa cose sbagliate e la fanno franca, e noi diciamo: signore, sì, ma perché? quello che non sta facendo le cose giuste gli va bene e noi che invece risostiamo di fare la cosa buona mazzate come si dice scippolignano come si dice lignano mazzate mazzate scippolignano perché e anche Abba faceva la stessa domanda al Signore lui era un profeta di Dio però mi che lui che serviva il Signore era combattuto invece quelli che non servivano il Signore offendevano Dio e allora Dio risponde ad Abba che è la stessa risposta che Dio dà anche a noi io starò al mio posto di guardia, Amen. mi porrò sulla torre e sarò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere circa la dimostranza che ho fatto. Quindi l'Eterno mi rispose e disse scrivi la visione, incidila sul tavolo perché si possa leggere speditamente perché la visione è per un tempo già fissato alla fine parlerà e non mentirà se tarda aspettala perché certamente verrà e non tarderà quello che Dio ti ha promesso certamente arriverà e non tarderà Amen. se tarda aspettala se Dio sta facendo tardi aspettalo però devi sapere che Dio non fa mai tardi non è come alcune persone che magari conosci ci vediamo domani mattina alle 10 vai là alle 10, 10, 14 diciamo Poi verso mezzogiorno ti arriva la telefonata, sto arrivando! Mm. <ride> cioè, si capirà, a fare? Non ci sto più in baggio, non so. <ride> Dio non è così. Quando Dio ha fatto una promessa, quella promessa arriverà nel momento giusto e nel momento esatto che Dio ha stabilito. Forse per te sembra andato ritardo, forse per te sembra che stai aspettando, perché noi siamo abituati, magari, alle cose che dovremmo vedere all'istante, subito. O magari vediamo altre persone che davanti a noi dicevano quello che noi stiamo aspettando, questo ci fa dentro di noi ribolire un po' di invidia santa invidia però ti arriva al momento giusto quando erano entrati nella terra promessa erano stanchi dovevano fare un lungo cammino il popolo di Israele e sapete il nemico andava sempre ad attaccare quelli che erano più stanchi e un giorno la battaglia si fece così dura che Mosè dovette salire sulla montagna per pregare, e gli Amalachiti che attaccavano il popolo di Israele. E Gesù era lì giù che combatteva, e Mosè sulla montagna pregava per la battaglia. E succedeva una cosa strana. Quando Mosè alzava le mani, loro vincevano. Quando Mosè abbassava le mani, c'erano ci una lineate proprio alla gamba. Mosè alzava le mani e vinceva. Mosè abbassava le mani per dirlo. e quindi però Mosè alzava le mani quando certo punto non ce la faceva più si riposare, perché le mani si iniziano a fare pesanti. e allora cosa fecero? No? e hanno sostenuto le mani due persone intelligenti che erano la volta in urla, si resero conto della situazione e dice questa battaglia non dipende dalle armi che c'ha Gesù in mano ma dipende dalle mani di Mosè quindi mettiamoci a alzare le mani di Mosè ah, e vincerla e la Bibbia dice che Dio disse a Mosè scrivi questa battaglia in un libro sapete che davanti al Regno, davanti al Trondio ci sono tanti libri infatti il passo che abbiamo letto dice quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno dell'altro l'Eterno è stato attento, ha ascoltato e un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno io onoro nel suo nome essi saranno miei, dice il Signore l'Eterno degli eserciti nel giorno in cui io preparo il mio particolare tesoro li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve allora vedete nuovamente la differenza che c'è tra giusto e legno fra colui che serve Dio e colui che non lo serve un libro è stato scritto sapete come se davanti al trono di Dio ci stanno una tavola, immaginate come questa, con tanti libri su E uno di questi libri si chiama il libro di ricordo. E ogni volta che Dio ti fa una promessa la scrivi in questo libro. Sta scritto. Però questo libro non è per tutti. La Bibbia specifica, è un libro per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome non è per quelli che non lo tengono, non è per i geni non è per quelli che non lo onorano che non lo servono, che non lo seguono per quelli di libri su quella tavola non ce ne stanno Quel libro è soltanto per quelli che temono l'eterno e per quelli che lo vedono e Dio dice quelle persone che io ho scritto nel libro saranno il mio tesoro speciale e verrà un giorno in cui io farò vedere la differenza fra colui che mi serve e colui che non mi serve vale la pena servire Dio? sì Amen. perché viene un giorno in cui Dio manifesterà la differenza tra colui che lo serve e colui che non lo serve viene un giorno in cui Dio aprirà questo libro e dirà questa promessa che io ho scritto è arrivato il momento adesso la realizziamo e quando Dio decide di entrare in campo quando Dio decide di mettersi all'opera non c'è niente da fare non c'è trippa per gatti dicevo. non ci sta niente da fare devono solo scappare le persone devono solo scappare i potenti solo i re devono scappare davanti a lui le montagne tremano. e Dio opera in favore per i suoi figli tu forse stai aspettando da tanti anni promesse del Signore la conversione di familiari forse aspettando risposte per un lavoro forse aspettando risposte per la tua salute e sempre a queste risposte non arrivano mai e dice Signore ma guarda Signore ma guarda Dio l'ha scritto in un libro è un libro di ricordo non è un libro che sta là così a prendere polvere no, no, no, è un libro che sta davanti a Dio che Dio ogni, ogni giorno lo guarda e dice sta là, non mi scordi io l'ho già scritto che per un giorno importante per un giorno in particolare io mostro la differenza tra tu che lo serve il Signore e quello che non lo serve e dice che porterà in quel giorno arriverà la guarigione sulle ali, farà giustizia e salteranno come i veri da stampa questi giorni stavo vedendo su Youtube un video lui cui fa vedere un vidello no? che è cresciuto in una stalla, che viene liberato. E voi se lo vedete come salta, come salta, come salta. Da calcio. È da calcio. È un paese, penso, tipo Germania, perché parlano eh. tedesco, un linguaggio così. E tu lo vedi che salta, che salta. Poi a un certo punto si ferma, poi non può rimanere fermo, continua a saltare, continua a saltare, continua a saltare, per la gioia di quello che Dio ha fatto. Esatto. La gioia della libertà. Così saremo noi quando viene il giorno che Dio ha preparato. Non potremo stare fermi, dovremo saltare per la ragione, dovremo gridare al Signore, ma dovremo raccontare perché Dio farà qualcosa di così tremendo che non potrà rimanere chiuso, non potrà rimanere nascosto. No, no, no. In quel giorno si vedrà la differenza tra chi serve Dio e chi non lo serve. In quel giorno si vedrà la giustizia che Dio farà. In quel giorno la guarigione arriverà sulle ali la risposta arriverà prontamente e tu salterai come un fidello tastato la gente dovrà venire a prendere in mezzo alla piazza del paese allora è scritto tutto in un libro e in questo libro si è scritto quelli che sono scritti qua dentro sono il mio tesoro speciale ti immagina quante cose che c'è a Dio Dio ha creato l'uomo, ha creato i diamanti Dio ha creato l'universo ha creato la terra però Dio ha una cosa speciale che si chiama il mio tesoro speciale, che non è l'oro, che non è l'argento, che non sono i diamanti, che non sono tutti i figli, ma sono qualcuno che sta scritto in questo libro. Quelli che lo onorano, quelli che lo temono e quelli che osservano la sua parola. Queste persone sono scritte in questo libro, vi ricordo, il mio tesoro speciale, Stanno qua questa è la promessa di Dio immaginate quando Dio parlò ad Abramo gli disse guarda sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni ma io giudicherò la nazione in cui sono stati servi e dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze in quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo io do alla tua discendenza questo paese dal torrente d'Egitto al grande fiume il fiume Eofra Dio parlò ad Abramo di una cosa che sarebbe successa 430 anni dopo e lì gli ebrei erano lì che soffrivano, piangevano Signore quando mi risponderà? Siamo 430 anni schiavitù. 400 anni schiavitù, 430 anni in Egitto. Sapete quando sono 400 anni? Okay. Significa non tu, non tuo padre o non tuo nonno non o il tuo bisnonno. 4 secoli e mezzo. 4 secoli, sono buono buono forse 8 generazioni di schiavi. C'era, si era proprio persa la speranza di essere liberati. Perché sai, quella di fare lo schiavo, tu il primo anno provi a scappare, provi a reagire, magari i tuoi figli si vogliono rivalere, provano a reagire, magari i nipoti, però dopo sette, otto generazioni, ormai tu sei con la colamente. Sì, ti sei dimenticato quella promessa, però Dio non se ne è dimenticato, è scritto nel libro dei ricordi. Forse addirittura tu ti sei dimenticato di aver che ti tue promesso perché così, fratelli. A volte siamo così scoraggiati e così abbattuti che ci dimentichiamo quello che Dio ci ha detto tre anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa o addirittura ieri mattina quando si la medicazione della parola, ci siamo dimenticati però Dio è stato attento Dio ha scritto un libro e in quel giorno che Lui ha stabilito noi saremo il suo particolare tesoro in quel giorno che Lui ha stabilito la guarigione arriverà come sulle ali la tua vittoria arriverà veloce mm. e poi saltirà come un fidelo da stanno per quello che Dio farà. Amen. Infatti, passano gli anni, e Dio chiama Mosè e dice ho visto l'afflizione del mio popolo e sono sceso io a liberarla. E Dio fece un'opera attento. Amen. Amen. Amen. Addirittura loro a un certo punto escono dall'Egitto, finalmente siamo liberi. Sembrava che tutto era fatto e arrivano vicino al mare. E dove passiamo? Ma come? Dio non ci aveva detto che ci liberavano Ma come siamo usciti dall'Egitto? E non doveva essere tutta una bella strada asfaltata, che è deserto. E che è questo mare? Come passiamo dall'altra parte? E mentre si stavano facendo queste domande, si vanno a girare, c'è un esercito che gli sta come dietro loro non avevano neanche un'arma un per difendersi. E mo. Come si fa? Però quella era il giorno in cui decise Dio di far dire la differenza fra coloro che lo servivano e coloro che non lo servivano. Quando arrivavano le dieci piatti c'erano mosche in Egitto però loro che stavano nello stesso pezzo di terra da dove iniziava la loro terra fino a dove finiva il loro pezzo di terra non c'erano mosche quando Dio mandava le rane, degli egiziani c'erano le rane e da loro non c'erano le rane morivano i primogeniti degli animali morivano, da loro morivano dagli egiziani e degli ebri alla fine arrivavano le tenebre gli, gli egiziani erano così ciechi, cerchi non riuscivano a camminare e da loro c'era la luce morirono i primogeniti degli egiziani e loro e quando dovessero passare per il mare loro lo attraversarono e gli egiziani si fece un bel in quel giorno Dio fece ancora una volta vedere la differenza fra chi lo serve e chi non lo serve fratello e sorella verrà un giorno in cui Dio farà vedere la differenza fra chi lo serve e chi non lo serve e tu e io forse oggi stiamo soffrendo forse oggi stiamo piangendo la Bibbia dice che coloro che seminano con l'ancrime raccoglieranno con canti di gioia forse stai soffrendo a tal punto che ti sei dimenticato delle promesse che Dio ti ha fatto però Dio dice una cosa viene il giorno che quello che io ti ho detto si compirà e come fecero il popolo di Israele quando uscì dal mare i carri e i cavalli del Faraone che stavano nell'acqua morendo mi hanno preso la tamburella a suonare, a cantare e iniziarono a saltare i carri del faraone sarebbe pensata finalmente si è convertito il mio figlio si è convertito il mio marito mi hanno dato un grande lavoro sono stato battesato di Spirito Santo <ride> pensaremo come vedete bastardo dalla gioia non sapremo come dobbiamo fare non dobbiamo mettere questa gioia per quello che il Signore farà Alleluia. perché Dio non è giusto e lui dice che Dio non è giusto da dimenticarsi la fatica di coloro che lo servono. Un libro di ricordi è stato scritto. Un libro di ricordi è davanti a Dio e in questo libro c'è scritto il mio particolare tesoro. Questo libro non è per tutti, è per quelli che lo temono, quelli che lo onorano, quelli che seguono la sua parola. Amen. Ci stanno persone così qua. Ci sono okay, persone così che sbagliano eh, non siamo perfetti, però le promesse di Dio non vengono cambiate. Un giorno davanti a un tempio c'era un uomo che si chiamava El cane, aveva due, due mogli. La prima si chiamava Anna e l'altra si chiamava Penina. Però Penina poteva avere figli. E sapete come sono a volte le donne e come sofferenti, no? Mm. Pennina quindi avanti eh, tu puoi avere figli tu non sei buona, io sono un uomo che buono non sei capace di dare un, un figlio a, a nostro marito e tu così e tu la mattina fino alla sera tu, tu, tu, tu, tu, ah, tutto, tutto tutto e Anna è tutto tutto e subiva e, e, e, e si fece sempre la domanda e si io che peccato ho fatto si sì, ma perché non riesco a avere figli ma forse ho sbagliato qualche cosa e il marito invece dice guarda vai addirittura quando se andava a finire al Tempio e gli dava la doppia porzione alla, alla moglie perché Anna era la moglie preferita nonostante non gli potesse dare figli però lei si sentiva male perché diceva perché io non posso avere dei figli e un giorno era lì talmente al tempo che stava pregando talmente che stava soffrendo che apriva solo le labbra non gli usciva neanche la voce io non so se voi vi siete mai trovati a soffrire così che state pregando non ce la fate neanche a parlare o neanche a piangere Talmente dell'anima che avete restato soffrire pure l'anima in quel momento. Dice Anna che stava spannendo il suo, cuore davanti all'Eterno però Dio ha ascoltato quella preghiera. E venne un giorno in cui Dio offri quel libro, il libro del mio particolare tesoro e gli dette un figlio. Poi anche altri, ma che figlio che gli ha dato? Eh, Mi gli ha dato un pasciparino che vende la granita. cioè ha dato a Samuele ah, il primo grande profeta di Israele ah, è stato tutto, un tutto quello di grande che Dio fa passa per un deserto passa per una sofferenza hanno ha sofferto ma ha parto di Samuele immaginate quando ha portato Samuele al tempio e la gente diceva ma lo sai che tuo figlio sta profetizzando ma lo sai che tuo figlio a un certo punto di notte ha sentito la voce di Dio che diceva Samuele, Samuele ma lo sai che tuo figlio adesso c'è la, la fila dietro alla porta perché la gente vuole essere pregata da Samuele ma lo sai che adesso Samuele è diventato la persona più importante di tutto Israele il sacerdote era morto più, non di, non so. di... più, di, più di sacerdote, più di tutti cioè ormai Samuele era Samuele che orgoglio per una mamma <coughs> e guardava appena e diceva le presi in giro a me, <ride> vedi Dio che ha fatto. E così. Anche nella vita del noce. È così, è sempre così. tempo è tu sai che persona va. E Dio ti fa la differenza tra chi lo serve. Chi lo, lo serve. Ah, lo serviva. Però non riusciva ad avere figli. E molte volte diciamo, sì, oh, ma perché io ti servo? e mi pare che le cose vanno storte. se o perché ti serve le cose non funzionano se perché ti serve gli altri hanno il lavoro e non ce l'ho e perché viene il giorno che Dio non si sarà la differenza tra chi lo serve e chi non lo serve e che lavoro che ti darà e che conversione per la tua famiglia e che risposte arriveranno da parte di Dio non sarà una cosa normale aprire un mare non è una cosa di tutti Dio farà qualcosa di così tremendo che la gente ne parlerà per anni. Hai visto cosa ha fatto il Signore con quella sorella? Hai visto cosa ha fatto il Signore con quel fratello? Noi abbiamo tanto criticato, ci abbiamo tanto parlato male. Abbiamo pure pregato contro di loro, che abbiamo maledetti. E mo che succede? Che loro stanno qua. E noi stiamo qua. I fratelli di Giuseppe. Hai visto Giuseppe? Noi ce lo siamo venduto come schiavi. Era proprio il fratello, l'avevano anche era della famiglia Giuseppe era andato a finire come servo nella casa di Potifari e Potifari diceva, ma hai visto quello che lavorava nella casa mia? Guarda adesso che sta facendo. Per essere fedele a Dio era andato a finire in carcere e quel giorno tutti i carcerati dicevano, hai visto Giuseppe? Noi lo prendevamo in giro e gli dicevamo, scemo, era meglio che ti buccare con quello e non andare a finire in carcere. Secondo voi non ce lo dicevano. Sicura. Tu perché sei qua? No, io perché non ho voluto fare niente con la moglie del mio cara. Pupaluro, come si dice? Sicilia. Non lo so in siciliano. Chiocchio, <ride> chio, non lo so. Ci munito. Eh. Tu da là, chi diceva niente? Nessuno avrebbe saputo niente. Lei non sapeva, non avrebbe parlato, che cavolo, era la moglie dire che era successo. Nessuno avrebbe saputo niente. E tu adesso ti trovi in carcere per avere fatto la cosa giusta. Il giorno prima e il giorno dopo, ecco il vicere di Egitto, inchinatevi davanti a Giuseppe, era arrivato il giorno in cui Dio voleva dimostrare la differenza fra chi lo serve e chi non lo serve. Chi era lo scimunito Adesso chi era scimunito? Giuseppe o tutti gli altri che stavano ancora in prigione perché avevano fatto le cose sbagliate? quindi Dio scrive tutto non vi pensate che Dio non vede Dio scrive tutto in un libro quello che lui scrive viene un giorno che si vedrà la differenza tra chi lo sente e chi non lo serve. Dio lo farà quello sarà il giorno in cui tu salterai è venuto il giorno della mia guarigione è venuto il giorno della conversione di mio marito è venuto il giorno in cui abbiamo visto Bozzallo e Parino tutta convertita è venuto il giorno in cui Dio ti farà vedere cose al di là di quello che tu solo immagini Scripilo. scrivilo scrivilo nel libro viene il giorno vale la pena servire Dio ma voi ti servire la pena perché la Bibbia dice che vivremo tanto già su questa terra e poi anche là in Cina. un paralitico di Betesnia 38 anni che non camminavo Sapete che significa 38 anni e erano già diversi diverso tempo che tu avevi avuto una bella notizia lo sai che là c'è una piscina un angelo scende muove le acque e il primo che si butta viene guarito ma guardiamo andiamo a vedere pure io voglio essere guarito portatemi là non voleva camminare portatemi là passa un anno e niente passa due anni e niente e vedere tutta la gente davanti a lui che viene guarita e lui non può essere guarito perché non ci sta nessuno che lo mette nell'acqua immaginate questo per 38 anni come si mangiava le mani e diceva ma perché signore? ma perché questo è cieco però c'ha le gambe e si butta e viene guarito questo è sordo però c'ha le gambe e si butta io invece proprio le gambe non ci posso provare andare. cioè tu mi hai tagliato proprio le gambe e non fanno manco guarire <ride> per 38 anni e all'improvviso viene un uomo e gli dice beh ciao ma tu vuoi essere guarito Niente di meno, sono 38 anni che sto qua, non <ride> voglio essere guarito. Cioè, mi pare che muoia proprio tutta la mia che sto qua. Vuoi <ride> essere guarito sì. e allora, a se vi cammina. Oh, quell'uomo era Gesù oh, è oh, arrivato oh, il giorno che lui ha fatto il suo particolare tesoro. Quell'uomo non è stato solo guarito, ma noi oggi lo conosciamo perché sta scritto nella Bibbia, oh, non sappiamo come sia stato il futuro di quell'uomo. Ma io vi assicuro che se un uomo ha sofferto per 38 anni di verità a Dio, sicuramente Dio qualcosa di grande ha fatto con la sua vita. Amen. Sarà diventato un evangelista, un pastore, non lo posso sapere. La Bibbia non ci dice il seguito, però una cosa ci dice che quell'uomo inizia a saltare. Da che era a come un vidello da stampa, correva di qua e di là, perché era arrivato il giorno in cui Dio manifestava la differenza fra quelli che dovevano aspettare l'acqua che si muoveva, e quelli che adesso l'acqua che si muoveva ce l'avevano dentro. E potevano pregare per la guarigione degli altri. Vale la pena servire Dio? Chiaramente sì. Dio sa quello che fa. Se tarda, aspetta. Aspetta. Aspetta. aspetta. Perché quando arriva, arriva con gli interessi. Sapete, ultimamente parlavo con un fratello che c'ha un problema con una banca. Lui chiama questa banca perché ha avuto un finanziamento che non ha pagato, non vuole pagare, e la banda non vuole essere pagata. Dice, come fate la roba? Sì, perché più. più passano i giorni e quelli più soldi sì. prendono. Dato che sono sicuri che i soldi li prendono, perché è dipendente pubblico, quindi loro stanno facendo passare quanti più giorni possibile per prendere quanti più soldi di interesse. Oh. Più passano i giorni più soldi fanno. Questo vale anche per noi. Più tu soffri, più. Più quella promessa porterà con sé una vita ancora più grande, okay. eh? vale la pena sentire Dio? Okay. Sì, sicuro che vale la pena perché Dio non si dimentica delle sue promesse. Un giorno Paolo disse: Io, nella mia vita, sono stato tre volte, sono stato lapidato, 40 state meno uno. Un paio di volte sono stato a casa di Ho fatto tre volte nella Francia in mezzo a farsi fratelli in mezzo a farsi pastori, in mezzo a farsi i ministri, ogni parte che andava c'è un sacco di falsi eh. All'improvviso arriva con Paolo e Sina, sì, arrivano in, in una città per predicare la parola, comunque le buttano nella regione. Cioè. E io immagino l'ultimo giorno della sua vita qualcuno che era andato a trovare Paolo dice Paolo, ma tu mi hai passato tutti questi guai? Ma vale la pena servire Dio? Vengere e movimentare tutti. Eh. Che avrebbe detto Paolo? se potessi l'avrei servito con la vita vale la pena servire Dio vale la pena credere e confidare nel Signore Amen. Amen. lui è una di piedi io ho un momento di pregare